a tutti nuovo video vlog barra chiacchiericcio come state spero bene allora questo è un video di chiacchiericcio appunto dove vi dico già che questo è un video aggiornamento inerente a quando sono stata al, dal dentista già un paio di sedute dal dentista ho fatte, dal dentista l'ho fatta e, e nulla mi ha fatto già un'operazione al dente questi denti qua di davanti e, e sarà andato piuttosto bene, insomma, ja, mh, ho avuto un po' di paura, ma la paura come suoi dire tutto il guaio è passato, io non so perché si vede così scuro, ah ok, si sta pure andando via la batteria, molto bene, e niente, praticamente è, Sì, il, il dente mi è passato il dolore, ma però in sostanza eh, ho dovuto fare un'ottorazione perché eh, non era mh, più possibile stare con un dente dolorante. Adesso curo gli altri denti e poi dovrò togliere un dente che non è possibile togliere assolutamente da seduta, ma me, me, me lo dovranno fare da addormentata, quindi non so neanche io cosa, eh, cosa andrò a fare, però spero bene il nostro Signore Gesù che andrà tutto bene perché perché ho una paura boia una paura bestia di farlo da sveglia infatti assolutamente no il Dottore mi ha consigliato di fare il uh, di fare una un, non so come dire un'urgenza un, un uh, vabbè, non sto qua a dire che cose e dettagli però mi ha detto subito ha detto semplicemente a mia nonna, perché siamo andati insieme, di, di, di prenotare un'urgenza per eh, di farsi fare un'impegnativa per far, farmi andare al maxillo facciale. Quindi andremo lì e fa, adesso non è il momento, però più, più là quando sarò i denti tutti curati si entrò lì nel frattempo e niente, questo era quanto. Nulla, come è andata oggi tutta la giornata? Oggi sono stata tutto il giorno in giro, non a fare compere né nulla di nulla, ma bensì dal dentista appunto. Me l'ho fatta tutto il giorno a dentista, cercando il dentista a destra e manca, perché a destra e manca non ho esagerata. Però sono dovuta andare qui a Palau, perché sono in Sardegna, c'è cioè un come dire un. Sì, vabbè, qua sentite l'ambulanza di sottofondo vi stavo dicendo praticamente eh, sì eh, qui a Palau eh, sono dovuta andare perché non lo so se Palau è in Sardegna eh, oltre la costa Smeralda vabbè non so se lo so, chi lo so, lo so e basta comunque so che lo sapete tutto non ci bisogna che ve lo chiedo che ve lo dico io chi non lo sa ora ve lo sto dicendo comunque tornando al discorso che è eh, eh, Abbiamo cercato un dentista più vicino a casa nostra, qui a Palau e l'abbiamo trovato a fianco alle poste, vicino alle poste, le poste italiane quindi ok e, e niente, alla fine l'abbiamo chiamato e ha risposto una ragazza e ci ha detto che ce abbiamo, preso, abbiamo preso appuntamento per le due di lunedì quindi top, più top di così non si può, si muore quindi mi è piaciuta la cosa e assolutamente ci devo andare. È vero, non la piacevole anche lì la seduta, ma ripeto, è per me e quindi, ovviamente, lo so che lo sapete, so, che è per me. Quindi ci devo andare. Fammi un'altra seduta, fammi togliere una radice, qua, ma non so quante ne abbia di radici. E poi in seguito dovrò andare a Maxillo a togliere questo dente che è, non, cioè, da una parte mi fa sentire. Ma da, Dall'altra non tanto, ho un dente che appunto non mi fa sentire più di tanto, quindi devo per forza andare al, a, a, a farmi addormentare per toglierlo, perché così non posso di certo. Già, allora, mi sono sistemata un po' meglio, ho fatto un po' più lifting, le, la, la coda perché così era inguardabile come ero. Potevo farmelo all'inizio ma non ci ho pensato, perdono. Perdonatemi ma ah, scusate per la serie del scricolo, ma raga mi sono dovuta, ho voluto fare questo video per forse di fretta e furia per aggiornarvi subito di come era andata la situa in, cioè, in ospedale a Tempio, perché sono andata a Tempio, Tempio Pausania e, e lì ho voluto dirvi tutto inerente al, al dentista così sono andata e vi, tutto, e vi ho detto tutto prima ho fatto le cose che dovevo fare cioè farmi l'otturazione e poi perché no all'inizio era un po' bella vabbè come normale che sia mi sono, mi sono abbastanza fatta la punturina cioè l'estetizzare, perché altrimenti vabbè come è normale che sia per il trapano l'usurazione e via discorrendo non so quello di tanto lo sa vado al dentista per forza che si fa la puntura comunque a parte queste stupidaggine che sto dicendo ma che sono importanti per chi volesse sapere veramente come è andata la dentista voi direte se sì, è andata oggi al dentista si sì, sono andata ho fatto mi stava anche mordendo questo labbro vabbè facciamo perdere non sono nervosa sono un po' mh, come dire ancora un po' stanca per il viaggio che ho fatto perché voi non avete idea del viaggio che ho fatto non sono andata in pulmo come vado altre volte perché i miei zii, ahimè non possono andarci che accompagnarci perché come voi sapete stanno lavorando ma non importa questi sono altri è un altro discorso più che altro dopo però vedere anche l'outfit in mezzo a questo discorso che vi sto facendo di come mi ero vestita stamattina la borsa in sala ma non importa e eh, eh si sì, ragazze, eh, sono andata con questa maglia così bella, floreale, c'è il leggings, le scarpe di, di frate, ovvero le biche stock. Ho preso eh, mi ho messo le biche stock e nulla. Allora, eh, che le tra so che le ha comprese anche eh, l'angolo di Kate, Caterina e niente. Io adesso vi faccio vedere un po' il mio outfit perché no, ci vediamo dopo che ne dite? Dai! Ah, eh, cosa vi stavo dicendo? Ah sì, che se vi fa di sapere, io appunto eh, in ospedale a Tempio Pausania sono andata proprio per questo specifico motivo per farmi l'ottorazione perché non sapevo bene se devo farmi togliere un dente o um, farmi l'ottorazione infatti mi ha fatto solo l'ottorazione e basta, all'inizio è stata un po' Um, aiuto, altro che va là. A ah, poi, però, mi, mi sono tranquillizzata. È andato tutto ok, veramente ma ok. Top. E niente, ragazzi. Adesso giungiamo al dunque. E vi faccio vedere l'outfit senza la borsa. Perché, tanto la borsa sempre non è più quella riga. È una lucida nera. Comunque, anche se la borsa non ve la faccio vedere, eh, siate clementi. Vi faccio vedere solo l'outfit. È bu e va fate fate voi bobi mm -hmm. l'outfit, aspettate un secondo questo è il mio outfit con la con la mia coda fatta così alla buona vedete sembra un po' come dicevo prima, nella clip di prima più abbronzata se casomai non dovesse andare via la clip eh, se casomai dovesse la clip non essere riprodotta il registro non è un problema per me. Tanto registro quasi sempre, e comunque vi dicevo, sembra un po' bronzata e nulla. Allora, questo è il mio le leggings, la maglia floreale. E i, le scarpe Bink Stock, vedete? Eccoli qua ed eccole qui, vedete? Nulla. Questo è il mio outfit, appunto, vedete? già, bellissimo, adoro veloce, se vi è piaciuto appunto il video fate i vostri commenti sezione commenti ne commenti no, un commentino, scusate le lunghe ma vabbè, lasciamo perdere perché tanto me lo devo rifare non adesso, non lo so quando ma li farò, me lo prometto a me stessa più che a voi e noi ci si vede nel prossimo video ciao ragazzi, a presto ehm, niente, ciao